Venditalia 2018, ci troviamo allo stand della Adimac e siamo in compagnia di Stefano Contin, il responsabile commerciale dell'azienda. Ciao Stefano e bentornato dinanzi agli schermi di VendinTV.it Ciao Fabio e buongiorno a tutti. Intanto volevo dirti che principalmente quest'anno per noi è una grande festa perché festeggiamo i nostri primi 30 anni. Quindi grande onore insomma, per noi essere ancora qui a Venditalia a presentare qualche buona novità. Novità che diciamo, va a riprendere ciò che è stato presentato già nell'ultima edizione, ma con dei correttivi che ne hanno certamente migliorato le prestazioni e le caratteristiche. Alla tua sinistra c'è un distributore con eh, 12 selezioni e ora un ascensore. Sì, è una macchina un po' particolare perché come potete notare sono come due macchine in una quindi vi permette di differenziarvi in quanto che ne so sul lato destro potrete mettere qualsiasi tipo di oggetto o eh, prodotto non alimentare e sulla parte di sinistra mettere tutti i prodotti alimentari macchina con quattro temperature settabili eh, insomma tante caratteristiche per essere molto flessibile però non, non termina qui perché poco fa ci hai mostrato altra macchina che ha una doppia funzione caldo più freddo sec certo come potete vedere qui di fianco a me c'è una macchina a caffè tradizionale 540 bicchieri che può essere combinata in master slave con una vetrina refrigerata fino a 3 gradi ad oggi degli unici, siamo uno degli unici a produrre questa vetrinetta con quattro selezioni compatta snella per piccole postazioni potete vederla anche voi qui dietro e ancora e ancora se poi ci spostiamo andremo a vedere una macchina dedicata al settore oreca un po particolare con uno scambiatore di calore che vi permetterà di erogare in un solo minuto costantemente partendo da un latte fresco a 3 gradi costanti a 72 gradi erogate latte più tutti i solubili che voi vorrete fino a 4 però allora è, infatti era la mia domanda quanti sono i solubili presenti in questa macchina? allora i solubili sono 4, è una macchina che si presta principalmente ai settori ospedalieri o comunque eh, dove c'è bisogno di una grande quantità di liquido solubile in pochissimo tempo però la grande grande novità è questo scambiatore di calore che mi permette di erogare il latte fresco riscaldato poi fino a 72 gradi costantemente un litro e mezzo lo facciamo in un minuto quindi veramente veloce allora ricordiamo intanto a tutti loro quali sono gli altri prodotti che voi andate a realizzare perché voi siete molto attenti alle esigenze del mercato per cui ogni tanto eh, viene fuori un distributore realizzato dalla Adimac, delicato, che ne so, alla pesca Sì, abbiamo tantissimi altri prodotti La nostra specialità è quella di customizzare i distributori E eh, far, fare sì che il cliente possa richiedere la sua macchina personalizzata Per qualsiasi tipo di esigenza Quindi non solo alimentare ma di qualsiasi genere e tipo Tutto quello che si può distribuire attraverso un distributore automatico Noi ve lo possiamo realizzare Stefano, per chi dall'altra parte desidera avere un contatto diretto con voi, qual è l'indirizzo di posta elettronica al quale poter scrivere e dunque senza alcun impegno interagire con voi? Allora potete contattarci all'info-adimac.it, sicuramente saremo brevi a rispondervi. Grazie, grazie per la disponibilità, abbiamo realizzato una pillola da 4 minuti, siamo stati perfettamente nei tempi, saluta gli amici di VendingTV.it Ciao a tutti e ciao amici di VendingTV Grazie Stefano, amici non andate via perché noi continuiamo a mostrarvi tutte le novità presentate qui a Venditalia 2018 Ciao a tutti